Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele oggi voglio parlarti di dropshipping da Amazon e come aumentare il margine di guadagno con 4 trucchi nascosti quindi resta con me prima di tutto voglio ringraziare tutti quanti voi siamo arrivati a 300 iscritti giusto ieri grazie a chiunque mi segue e per supportarmi se ti vuoi unire alla mia piccola comunità ti chiedo di mettere like a questo video e di iscriverti al canale YouTube, così mi aiuti a farmi conoscere sempre più gente. Io parlo di dropshipping, e-commerce, finanza personale e anche professori di pagamento, e oggi voglio, appunto, parlarti di dropshipping fatto da Amazon come fornitore, e voglio condividere con te 4 trucchi per aumentare l'immagine vertig vertiginosamente trucchi che nessuno ti spiega in giro specialmente in Italia, quindi per senza perderci in chiacchiere iniziamo subito il primo trucco che voglio condividere con te è il coupon se quando fai dropshipping da Amazon specialmente se fai dropshipping Amazon, da Amazon a eBay la comparenza aumenta sempre di più perché ci sono sempre più dropshipper che, che usano questo fornitore quindi immagini si vanno, sempre, si vanno sempre a diminuire, stanno andando sempre a diminuire, eh, quasi arrivando a un prezzo di parità tra eBay e Amazon. Come possono quindi guadagnare questi dropshipper che ancora continuano a fare dropshipping da Amazon e eBay? Semplicemente aumentando immagini in profitti nascosti cioè profitti che non vanno a ricadere sul cliente finale ma vengono fatti tramite altri mezzi uno di questi è il coupon quando vai su Amazon ci sono determinati prodotti eh, Amazon Italia la, lo ha implementato da poco, prima non c'era quindi ora lo troverai sempre più spesso sono le opzioni che puoi applicare dei coupon cioè i venditori che vendono su Amazon applicano i coupon sp sp spontati per fare acquistare i loro prodotti se tu vai a selezionare questi prodotti e li vendi su ebay quando andrai a comprare questi prodotti su Amazon tu oltre al tuo margine già configurato su ebay o sul tuo canale di vendita potrai applicare questo coupon che solitamente va da una percentuale del 10% fino al 30% e guadagnare molto più margine questo se tu ti concentri a selezionare questi prodotti, il tuo margine potrebbe aumentare fino al 300-400%, perché su ogni prodotto potresti che vendi, che, quindi compri su Amazon, potresti guadagnare 4-5-3 euro in più e ovviamente moltiplicato per decine di prodotti sono molti soldi che non ricadono sul cliente finale e quindi puoi rimanere eh, competitivo. Quindi è molto importante che perdi un po' di tempo a trovare questi prodotti come li puoi trovare? semplicemente navigando facendo attenzione oppure se già entri su ebay eh, fai una lista, fai un extend di tutti i prodotti con un coupon vai, a, a, vai dentro quei prodotti cerchi il venditore perché se vai su Amazon e selezioni il venditore e ti spunta la lista di tutti i suoi prodotti che vende, è più probabile che se quel venditore applica un coupon per un singolo prodotto lo applica anche ad altri prodotti perché è la sua strategia di marketing, quindi estrapola i prodotti di ogni venditore che applica coupon e rivendili sul tuo canale di vendita, ci saranno altre probabilità che vendrai tantissimi prodotti dove potrai applicare il coupon e potrai aumentare i tuoi margini del 200, 300, 400%. Questo è il primo trucco che ho voluto condividere con te. Il secondo trucco, che diciamo in Italia si utilizza poco, ma in America ormai ci sono persone che guadagnano solo così, è utilizzare le carte cashback. Le carte cashback, che tra l'altro è l'argomento del primo video del mio canale, che te lo lascio in descrizione per andare a vedere, sono carte di credito che ti danno un ritorno economico su ogni tuo acquisto. Io, ad esempio una delle mie carte cashback è American Express Blue questa eh, American Express Blue ti dà eh, dall'1 al 4% di ritorno su ogni tuo acquisto A addirittura se compri su Amazon ci sono delle offerte con American Express eh, delle promozioni che durano 1 o 2 anni che ti dà il, eh, il moltiplicatore per 4 di punti e di cashback per ogni acquisto fatto su Amazon questo ti permette di guadagnare una cifra che va dall'1 al 4% in più su ogni tuo acquisto questo è un altro margine nascosto che non va a ricadere sui tuoi clienti quindi puoi essere sempre competitivo e aumenta vertiginosamente il tuo guadagno se ti vuoi informare sul, sul, sulle carte cashback o principalmente sull'America Express Blue o ti lascio il link di investizione se vuoi fare application per ottenerla puoi utilizzare il mio link e otterrai 40 euro gratuiti senza fare niente le carte, le carte di credito gli danno anche un'ulteriore protezione quando fai acquisti perché ci sono protezioni eh, acquisti, protezioni online, quindi se l'articolo che conviene viene danneggiato, viene perso, hai qualche disputa, oltre ad avere eh, l'assistenza Amazon, quella di base potrai diretti anche sulla carta di credito sull e sull'assicurazione delle carte di credito. Ti lascio tutti i fogli informativi, link in descrizione, così ti potrai informare. È importante quando si vende cercare di essere sempre più competitivi con, i, con, i, con gli altri venditori e dare i migliori prodotti al miglior prezzo ai propri clienti e quindi devi sempre studiare nuovi metodi per non ricadere sul cliente finale con i tuoi margini. Questo è il segreto se vuoi fare un dropshipping di successo da Amazon ai tuoi canali di vendita. Il terzo metodo che ti, che ti spiego oggi è Monexia. Cos'è Monexia? Monexia è un, un, una startup, un'azienda, che vende gift card, cioè carte regalo di tantissimi siti web. Su ogni carta regalo che tu compri, comprese anche quelle Amazon, quindi puoi comprare carte regalo a Amazon ti dà un cashback quindi su ogni acquisto che fai Monexia ti darà dei punti sul tuo account e poi potrai riscattare per soldi, per euro in futuro questo ti permette ovviamente di fare di essere abbinate perché tu immagina compri con la carta di credito cashback su Monexia con, con cashback e poi compri su Amazon.com è facile che arrivi un 20-30% di margine in più senza fare ulteriore sforzo eh, Monexia è un sito affidabile ci compro ormai da diversi mesi carte regalo Amazon senza problemi sono puntuali l'assistenza è abbastanza veloce se ci sono diversi problemi via email e su Facebook rispondono ti lascio il link per iscriverti su Monexia in, in descrizione se usi questo link potrai anche lì ottenere un bonus punti alla tua registrazione l'ultimo metodo di cui ti voglio parlare oggi per risparmiare quando, quando acquisti da Amazon per rivendere sono le carte regalo scontate. voglio precisare che questo metodo non, non è possibile che tutti lo applicano perché ovviamente devi avere dei tuoi canali eh, di acquisto, magari se ti interessa per cercare via email trovi le mail in descrizione o su Instagram trovi il in, name in, in descrizione cosa intendo per carte regalo scontato? ci sono dei canali che ti permettono di comprare delle, dei buoni regalo scontati. Eh, mi riferisco sempre all'Amazon quindi comprarli al 5 10 15% in meno rispetto al loro costo è facilissimo che aumenti il tuo margine tantissimo perché quando vai a comprare una carta regalo di 100 euro e 90 euro senza fare ulteriore sforzo hai 10 euro di guadagno in più basta una ricerca su google per trovare queste card scontate in italia sono molto poche quindi eh, questo è Vale a più valenza per la Francia o per l'America o per la Germania, dove è più facile trovare carte regalo scontate ed è importante anche, ho già fatto un video, riguardo utilizzare le carte regalo su Amazon rispetto alle carte di credito per evitare i blocchi degli account Amazon ti lascio il video in descrizione dove parlo delle prevenzioni e delle sospensioni Amazon e su cosa evitare con questi quattro metodi, se tu li seguirai e li abbinerai dicendo alcuni non si possono incrociare ma altri li puoi abbinare a scala, a domino, ti ad aumentare vertiginosamente i tuoi margini perché il segreto se vuoi essere competitivo oggi dove tutti fanno dropshipping è abbassare il margine ai clienti, dare il prodotto al meno costo possibile. Questo non vuol dire che se tu vendi a un margine alto non puoi, non puoi guadagnarci, comunque per guadagnarci se tu hai giusti prodotti sei la giusta strategia, però se tu vuoi vendere di più dare un servizio migliore ai tuoi clienti ricorda di utilizzare i metodi di guadagno nascosti e abbassare il costo dei clienti, avere dei clienti più felici più vendite e dei guadagni maggiori. Bene eh ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo video spero che vi sia stato utile, e vi abbia dato l'input, l'ispirazione a qualcuno per aumentare i propri guadagni e sistemare il proprio business ti chiedo nuovamente di registrare al mio canale e di supportarmi se siete molto gentili voi mi contattate, ricevo molte richieste su Instagram e eh, via email, contattatemi quando volete, trovate email, nickname, descrizione, sono sempre disponibile al dialogo quando posso o a dare una mano quando mi è possibile. Grazie a tutti, ciao al prossimo video.